I uh love -oh. IFA 2017 a Berlino con i grandi eventi che anticipano l'apertura della fiera e che oggi porta a conoscere LG V30 è l'evoluzione dei primi due modelli della serie V, il V10 e il V20 che tra l'altro non sono stati distribuiti ufficialmente in Italia questo nuovo V30 invece con distribuzione globale e con caratteristiche davvero molto interessanti quella primaria ovviamente è la forma del display, la proporzione 18 noni che abbiamo scoperto con il G6 viene mantenuta anche eh, nel eh, nuovo V30 eh, con la caratteristica anche del supporto all'HDR 10, questo vuol dire dei contrasti molto più forti, vuol dire eh, una definizione del colore migliore quando eh, si consumano materiali multimediali eh, su questo eh, telefono. Eh, non solo tra l'altro il display ha anche la caratteristica di essere di 6 pollici, quindi molto più grande rispetto al G7, ma la proporzione dei 18 noni rende il telefono comunque facilmente impugnabile. Altro dettaglio importante è quello della fotocamera, anche in V30 come nel G6 c'è la doppia fotocamera posteriore, una delle due è la fotocamera grandangolare, la caratteristica è che la distorsione del grandangolo è stata corretta di oltre il 30% rispetto ad un grandangolo tradizionale camera principale ha una focale 1.6 che è la migliore in assoluto eh, disponibile per quanto riguarda eh, uno smartphone devo dire che questo è un telefono che è stato realizzato veramente con tantissima cura nonostante i 6 pollici di dimensione del eh, display eh, all'interno eh, di questo telefono eh, scusate le dimensioni di questo telefono sono comunque molto ridotte con eh, uno spessore che è di 7,3 mm e anche il peso complessivo di 158 grammi eh, fa eh, comunque percepire un eh, prodotto davvero vero facile da eh, utilizzare, da impugnare e anche da eh, trasportare, tenendo conto che eh, ci sono 6 pollici di eh, diagonale, è veramente un eh, risultato eccellente. Non solo, vi mostro anche eh, una caratteristica di questo eh, smartphone eh, che riguarda le modalità di ripresa. Quando scegliete, ce ne sono tantissime come al solito LG è sempre generosissima da questo punto di vista, quando scegliete eh, questa modalità cine video avete la possibilità di applicare una serie di filtri che vengono poi utilizzati nel eh, girare il vostro eh, filmato una volta scelto il eh, vostro filtro preferito sono stati realizzati con alcuni studi cinematografici cominciate a girare e potete eh, vedete, eh, girare già con il filtro eh, applicato al video il eh, point zoom invece vi dà la possibilità di eh, tappare su una zona ecco vediamo magari il piede di questa gentile signorina e poi essenzialmente di eh, muovermi con questo eh, slide per andare a zoomare sul eh, dettaglio eh, insomma vorrei evitare di guardare queste scarpe urende troppo a lungo quindi torno nella posizione eh, originale per mostrarvi dunque uno eh, degli effetti che sono stati applicati alla eh, fotocamera non solo effetti di eh, fotocamera eh, ma anche dettagli che riguardano ad esempio la certificazione IP68 quindi la resistenza all'acqua e alla eh, polvere che è un dettaglio molto importante e girando il telefono sul retro eh, si può cogliere eh, un'altra delle caratteristiche fondamentali, la collaborazione con B&O Play, eh, Bang Olufsen nella loro eh, versione audio eh, che hanno realizzato le cuffiette eh, di eh, questo eh, smartphone eh, ma non solo perché hanno realizzato anche i filtri audio che possono essere utilizzati per la personalizzazione delle esperienza di ascolto. All'interno del telefono il eh, processore Snapdragon 835, aspettate che sto rompendo il telefono, ho spaccato del tutto, all'interno del telefono il processore 835 di Snapdragon con 4 GB di RAM, eh, 64 GB di memoria nella versione normale, saranno 128 nella versione eh, X, la memoria UFS 2.0. Eh, guardando il menu del telefono tutto sommato si è eh, davanti ad una eh, grafica, e un impatto generale che sono molto simili eh, a quelli di eh, LG G6. Vi faccio notare un dettaglio, non funzionerà adesso la presenza del Google Assistant incorporato nel telefono. Tra l'altro proprio oggi è stato reso noto che il Google Assistant arriverà in coreano e la notizia importante è che oggi ufficialmente Google ci ha detto che entro la fine dell'anno arriverà anche in italiano e in spagnolo. Quindi potremmo insultare il Google Assistant senza doverci sforzare a conoscere le parole in inglese, potremmo farlo semplicemente con il linguaggio che la mamma ci ha insegnato. È LG V30 eh, è un eh, prodotto che arriverà sul mercato nelle prossime settimane, prezzi, dettagli, disponibilità, tutto quello che riguarda eh, questo eh, smartphone lo andremo a scoprire nelle prossime settimane. Da Berlino è tutto, Auf Wiedersehen!